Ciao da Laura di Kairos Comunicazione. In questo video di oggi parleremo di come trovare cliente online. Questa è una domanda che sempre più di frequente imprenditori e professionisti ci pongono. Ma prima di proseguire in questo video voglio dirti due cose, la prima è che ci fa piacere se ti iscrivi al canale e se clicchi sulla campanellina, in modo tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video, la seconda è che se lo desideri puoi chiedere una nostra consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione. dicevamo che appunto trovare clienti online è una richiesta che sempre più spesso ci viene fatta. Questo ultimo periodo della pandemia di Covid ha visto crescere sensibilmente in Italia i servizi di natura digitale. Ti voglio dire solo un dato, pensa che se andiamo a confrontare i domini.it quindi il mio sito.it nati nel 2019 e nel 2020 vediamo che per i professionisti l'incremento è stato di circa il 113 mentre invece per le imprese il di circa il 53%. Questo è un dato che ci fa capire subito quanto imprenditori professionisti abbiano effettivamente capito l'importanza di avere una propria presenza digitale. Ma come è possibile trovare dei clienti online? Beh, sicuramente ci sono tutta una serie di passaggi e di azioni che devono essere seguite. La prima è sicuramente quello di avere una propria presenza digitale cosa intendiamo per presenza digitale per esempio avere un proprio sito internet avere una presenza sulle pagine social ma anche andare a costruire se si è un'attività locale la propria presenza sulle pagine my business quelle che praticamente appaiono tutte le volte in cui viene fatta una ricerca da smartphone e la posizione dell'attività viene individuata appunto sulle mappe ecco questi sono tutti degli strumenti che sono sicuramente utili perché cosa essere trovati dalle persone che cercano online. Avere una presenza digitale non è però sufficiente. Il secondo passaggio è quello di essere trovati dalle persone che cercano i nostri prodotti e i nostri servizi. Ti faccio un esempio. Se tu per esempio offri dei servizi sartoriali non sarà sufficiente avere il tuo sito internet. Sarà necessario che quel sito internet come strumento di marketing appaia quando le persone fanno delle ricerche specifiche per esempio quando vanno a cercare realizzazione abiti su misura o ancora tendaggi per la casa oppure vanno a fare una ricerca geolocalizzata sarta centro storico bari ecco essere posizionato ti dà la possibilità di essere trovato dalle persone che cercano proprio quello che tu offri il terzo elemento sicuramente fondamentale è quello di avere un feedback positivo, ovvero di avere recensioni e opinioni lasciate da clienti che precedentemente hanno acquistato i tuoi prodotti e i tuoi servizi positive. Sai perfettamente che ognuno di noi prima di compiere una scelta percorre un viaggio e questo viaggio di acquisizione di informazioni è anche contornato dall'acquisizione delle informazioni e delle recensioni che vengono date da terzi sì anche se questi terzi sono degli sconosciuti ci aiutano a scegliere è per questo che i più grandi store online penso semplicemente ad amazon mettono le recensioni subito sotto il prodotto perché è lì che noi andiamo a vedere soprattutto quando quel prodotto non lo conosciamo lo acquistiamo o non l'acquistiamo? Sarà valido o non sarà valido? Che cosa facciamo? Andiamo a vedere cosa dicono gli altri. Quindi è fondamentale, una volta creata la presenza digitale, cercare di avere quante più recensioni possibili, ovviamente positive. Il quarto passaggio è sicuramente quello di utilizzare i social nella maniera corretta cosa intendo dire i social network i canali social lo dice la parola stessa sono dei canali di natura sociale non sono dei canali di natura pubblicitaria è vero che poi noi imprenditori e professionisti li utilizziamo per veicolare i nostri messaggi di natura commerciale ma non nascono per quello e quindi usarli correttamente significa andare a creare una propria presenza che sia fatta di contenuti di informazioni di valore ciò che è importante è andare a creare una comunità se vuoi vendere non usare i social network se vuoi creare una pagina che sia solo ed esclusivamente un contenitore di prodotti beh allora devi andare a creare un e-commerce il quinto passaggio è quello di andare a creare una strategia cioè prendere tutti quegli strumenti che avevamo visto prima i canali social la pagina my business il nostro sito internet e farne che cosa metterli assieme all'interno di una strategia quello che facciamo noi, quello che ognuno di noi dovrebbe fare e che noi aiutiamo a fare ad imprenditori e professionisti è proprio quello di andare a creare una strategia che li accompagni per ottenere quelli che sono gli obiettivi di business. Quindi quali sono i tuoi obiettivi aziendali? Quello di crescere? Quello di acquisire nuovi clienti? E quello di aumentare la tua visibilità? Beh a seconda del tuo obiettivo sarà fondamentale andare a costruire la giusta strategia in ultimo come sesto punto c'è quello di andare ad utilizzare i canali pubblicitari cosa intendo dire intendo dire che google ads facebook ads e quindi tutto il sistema di advertising online è fondamentale se si vuole crescere online professionisti sono accaduti in un grosso equivoco il fatto che aprire una pagina facebook o un profilo business su instagram un canale youtube o un sito internet e avere quindi uno spazio siano delle cose che si possono fare gratuitamente li indotti a pensare che questo sia sufficiente per andare a fare marketing online e in realtà quello è semplicemente la condizione base quella che non può assolutamente mancare devi sapere che se hai una comunità online per esempio sui social ti parlo dei dati di facebook e pensi che i tuoi contenuti possono essere visti da tutta la tua comunità ti sbagli anche se è una pagina molto seguita con per esempio 10.000 fan sappi che i contenuti vengono mostrati a circa il 3-4% del pubblico che ti segue quindi se ti va bene parliamo di circa 300-400 persone e allora se tu vuoi effettivamente farla aggiungere e eh, ottenere maggior visibilità l'unica cosa che puoi fare è quella di andare a creare dei contenuti e di promuoverli attraverso i canali sempre all'interno della tua strategia se ti è piaciuto questo video lasciaci un like e condividilo. Se ti va iscriviti al canale clicca sulla campanellina in modo tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Se invece desideri avere una nostra consulenza gratuita qua sotto in descrizione trovi un link per poterlo fare. Ciao e al prossimo video!